Grazie Presidente, ci eh, apprestiamo a eh, votare oggi in aula un provvedimento assolutamente importante, un provvedimento innovativo eh, per la nostra città che consentirà da subito e per i prossimi anni eh, l'installazione eh, da parte di eh, più operatori eh, specializzati nel settore di centinaia di impianti di ricarica eh, per i veicoli eh, elettrici. Oggi la nostra città, ahimè, non è adeguatamente infrastrutturata eh, per questo tipo di veicoli che sono a ridotto impatto ambientale, hanno delle emissioni eh, praticamente nulle ma non solamente delle emissioni nulle da, de, da parte degli inquinanti ma pensiamo anche all'inquinamento acustico che oggi è un fattore eh, importante e ahimè eh, delicato eh, per la nostra città. Quindi non sto qui a ricordare i vantaggi eh, dei veicoli eh, elettrici ovviamente. E, ma appunto le opportunità che si produrranno subito a partire dai prossimi mesi per tutti i gestori e le, e le imprese che vorranno realizzare degli impianti di ricarica. Il regolamento è molto eh, innovativo, eh, devo assolutamente ringraziare l'assessore Meleo che ha lavorato su questo provvedimento e il Dipartimento eh, Mobilità e Trasporti e Roma Servizi per la Mobilità che ci hanno coadiuvato eh, in questo percorso perché dicevo il regolamento è molto innovativo. Eh, in realtà, Presidente, però non vorrei essere malato di protagonismo, però c'è un po' troppo rumore di sottofondo in, in aula, chiederei ai colleghi un minimo di... Certo di, consigliere, ora allora, invito i colleghi solo, a non interrompere l'intervento del consigliere, e... e un attimo solo consigliere, il pubblico a seguire in silenzio la seduta, grazie mille, prego consigliere. Grazie. Eh, dicevo, è un regolamento innovativo perché a differenza di altre città, di altre esperienze europee andiamo eh, a semplificare le condizioni per consentire poi all'interno di oltre 300 ambiti eh, della nostra città eh, che saranno delle aree di raggio di, eh, se non erro, 300 metri, all'interno di questi ambiti con una procedura burocratica molto semplificata e sappiamo quanto vale eh, a Roma la semplificazione della burocrazia e senza dover pagare canoni eh, di occupazione di suolo pubblico tutta una serie di gestori che rispettino determinate condizioni potranno installare questi impianti di ricarica un pochino diciamo il principio è quello che oggi governa eh, il car sharing a flusso libero nella nostra città cioè noi come amministrazione dettiamo delle condizioni e poi qualsiasi operatore che le rispetti può in maniera molto semplice e rapida eh, iniziare a, a, a lavorare infatti vediamo gli aspetti eh, positivi sul car sharing a flusso libero dove oggi abbiamo eh, diversi operatori che eh, ovviamente svolgono un lavoro anche di supporto alla rete del, del trasporto pubblico. Quindi questo regolamento dicevo, consta di eh, queste aree che sono state individuate eh, dal Dipartimento di Roma Servizio e Mobilità, sono le aree della nostra città dove c'è un maggior carico di residenti e di addetti e appunto all'interno di queste aree eh, le imprese potranno eh, realizzare questi impianti di ricarica. Un altro principio importante che abbiamo inserito nel regolamento è che non è che si sveglia un singolo operatore, si mette 10 colonnine sotto il proprio eh, punto eh, strategico e basta ma gli operatori che vorranno installare queste colonnine dovranno eh, gradualmente in base a determinate proporzioni installarle in tutte le 6 aree del PGTU. quindi questo significa, e lo semplifico sempre con un esempio i numeri non sono quelli, ma l'idea invece è quella che l'operatore che decide di mettere 10 coloni a via del corso dovrà installarne anche due a Torbella Monaca, quindi in questo modo ovviamente tutta la città, non avremo delle infrastrutture sempre e solamente concentrate sul centro storico, ma ci sarà una rete capillare eh, in tutta la città. Questa sarà una rivoluzione non solamente per i mezzi privati, ma pensiamo anche ai taxi, che avranno l'opportunità di eh, acquistare dei veicoli elettrici perché finalmente avranno una rete capillare di infrastrutture di ricarica, pensiamo al mondo del carico e scarico merci, delle consegne e così via. Quindi veramente una piccola rivoluzione frutto del, del duro lavoro di questi mesi di tutto il Dipartimento Mobilità, dell'Assessorato, della Commissione e di Roma Servizi e che oggi andiamo a sancire in aula. Personalmente abbiamo anche eh, preparato dei piccoli emendamenti per eh, ritoccare e introdurre alcuni aspetti innovativi sui quali mi riserverò in maniera veramente rapida di intervenire successivamente. Grazie Presidente.